Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo il manuale Esercizi con l'oscilloscopio. Autore Paolo Di Leo, editore Libri Sandit. Questo volume costa 8,90 euro. Contenuti L'oscilloscopio digitale DSO138 Generatori di forma d'onda, primi passi, analisi di quadripoli, misura sugli alimentatori, la sonda. È un interessante manuale con tanti schemi, tanti disegni, tante fotografie. è utile a chi vuole utilizzare in modo corretto e imparare a utilizzare un oscilloscopio. Grazie per l'attenzione e se volete iscrivetevi sul nostro canale. Grazie.